Ciao ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovo video, Quest'oggi oggi vi porto una saga che è veramente tesissima sul mio canale che me la chiedete sempre nei commenti, ovvero quella degli scherzi, questo già ho fatto lo scherzo ai miei genitori e anche a mia zia praticamente, dove mia madre ha preparato un ciambellone e una crostata e io ci ho messo sopra non dello zucchero a velo ma del sale a velo e ne è venuto veramente tantissimo di sale a velo quindi ne ho sparso da tutta la crostata e tutto il ciambellone, se volete dire che lo scherzo è fake, se volete sentite che è vero è meglio per voi, Perché vi dico che fino ad ora ho fatto uno scherzo fake o meglio devo fare uno di scherzo fake e quindi sul canale sono tutti veri oppure ne ho già fatto uno quindi per ora iniziate a decidere qual è lo scherzo quello fake quindi divertitevi come così poco contagiato Questa mi aspetta spettato no per no ci hai che salire su no no no no no no no no no no no no è un asso pulito che è un zucchero che è? Un zucchero. E il è vero è vero è vero è vero le granni le ma non lo vedi le granni ma, ma, no. ma, oh. no, ma non lo vedi ma che il sale no sentivo ma vaffanculo che sale c'è il sale no è il panciulone qua è zucchero ma già ma ha rovinato? è schifo ma questo è sale no Gianluca Gianluca è sale porca miseria che schifo cioè guarda questo è zucchero no Gianluca, mi ha fatto buttare tutta la roba non c'è cazzo da ride non c'è da ride Gianluca, non va tutto buttare avete fatto lo scherzo insieme tutte e due? c'è Davide? non c'è da ride, Cioè la roba non c'è da puttà c'è da Davide! Voi non c'è se puttà scherzi che vedete in televisione? beh, beh. se pensate ad essere spiritosi guarda La eh, puttà a tutto, grazie eh tu loro fanno vedere di scherzi sempre da internet, capito?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 I love you.